Hashem lo ismorir, Shav Shokad Shomea, Canto dei Pellegrinaggi di Salomone. Se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori, se il Signore non protegge la città, in vano vegliano le guardie. Amen. Baruch Hashem. Bene, adesso che abbiamo portato la nostra serata nel campo della Kedusha cioè della santità, possiamo cominciare a lavorare. E come lavoriamo? Innanzitutto continuiamo a toglierci quelle false concezioni un po' hollywoodiane sul concetto della divinità, su quello che dobbiamo fare noi, che tanto ci impediscono di arrivare in alto, perché sono come dei pesi, come delle, dei giubbotti di piombo che ci hanno messo addosso e che noi cerchiamo di... Uh, cerchiamo di toglierci c'è un brano della Torah che è terribile siamo in primo libro dei re 22 da 18 a 23 è un momento brutto perché è il momento del regno di Re sposato da questa regina Jezabele che viene, viene dall'estero, che ha praticamente introdotto il culto di Baal in Israele. Eh, eh, è rimasto solo Michea come profeta del Signore. E eh, in questo momento, dopo tre anni di tregua, il re di Israele, Aqab, e il re di, di Giuda, che è Josafat, sono insieme e stanno decidendo se, se portare di nuovo guerra alla Siria. E quindi il re di Israele, Acab, disse a Josafat «Non te l'avevo forse detto che non mi avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo il male?» Acab non vuole chiamare Michela, perché... I suoi 450 profeti del Dio Baal gli dicono tutti Vincerai, stravincerai, eh, sei il più bello, più buono, più bravo Michea è di una pasta diversa E quindi gli risponde Michea disse Per questo ascolta la parola del Signore Io ho visto il Signore seduto sul trono tutto l'esercito del cielo, la parola in ebraico è tsev, la tzavah, tant'è vero che andare a fare eh, servizio militare, in ebraico si dice tuttora entrare nella tzavah, gli stava intorno, a destra e a sinistra. Il Signore domandò, chi ingannerà Achab perché muova contro Ramot di Gala, devi perisca? Chi ha risposto in un modo e chi in un altro. Si fece avanti uno spirito che postosi davanti al Signore ha detto «Lo ingannerò io». Il Signore gli domandò «Come?». Ha risposto «Andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i Suoi profeti». Quegli ha detto «Lo ingannerai senz'altro, ci riuscirai, va e fa così». Ecco dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura. Perché vi leggo questo terribile brano? Ricordate quando vi lessi quell'altra cosina terribile in cui l'Eterno dice «Io ho creato, io creo il male?» «Io creo il male?» È per questo che noi dobbiamo cercare di capire che cosa sia la realtà delle scritture e non la nostra fantasia. Torno al concetto iniziale. Perché l'Alte Rebbe nel Tania ci vuole dire che tutto il peccato nasce dalla Vodazzarà? avodazzarà è un'espressione tipicamente ebraica che possiamo tradurre con culto straniero cioè fare avodazzarà vuol dire adorare altri dei invece che adorare solo Hashem allora uno potrebbe dire ma scusa ma che discorsi sono se uno pecca nell'ambito non so dell'ira Commette un peccato sessuale che c'entra il culto straniero. E adesso vi spiego cosa c'è. Fare Avodazzara vuol dire essere pagani. Allora dobbiamo capire che cosa significhi essere pagano. Essere Pagano non vuol dire solo storicamente adorare Zeus o Giove o il grande equivalente indoeuropeo che traduciamo con dieus o roba del genere. No, essere pagani vuol dire avere gli idoli e noi di idoli ne abbiamo tanti. Noi idolatriamo in primo luogo la moneta. In primo luogo i soldi, la nostra posizione sociale, la sicurezza, insomma praticamente ormai siamo arrivati all'apostasia generale a parte, non lo so, forse pochi che si attaccano con un filo a un po' di spiritualità genuina, questo è il culto straordinario. Culto straniero, il paganesimo, vuol dire adorare gli idoli, vuol dire porre di fronte ad Hashem delle cose che sono totalmente insignificanti rispetto ad Hashem stesso. Perché il primo comandamento riguarda il culto divino? Perché tutto il resto ne deriva. Se uno ha Hashem nel cuore, come può comportarsi in una certa maniera? Nel momento in cui uno pecca, in quel momento sta compiendo un atto di avodazzarà, cioè di culto straniero. In pratica sta tornando ad essere un pagano. Hashem non è come gli dèi di una volta eh, ai quali si chiedevano favori, privilegi eh, e se non te li concedevano... Io ho studiato tanto l'antico Egitto, ci sono delle maledizioni egizie eh, lunghissime che si rivolgono agli dèi, e, oh, dammi questo e dammi quest'altro e se non me lo dai ti faccio questo e quest'altro, cioè, eh, è veramente un rapporto mh, eh, che potremmo definire eh, teurgicamente malato no? in cui si vuole costringere la divinità eh, a piegarsi ai propri voleri e se non lo fa uno magari che abbia culto ecco con Hashem questo non succede eh, vi ho messo in chat qualche tempo fa una bellissima lezione del professor Binni eh, che spiegava molto bene che il Dio degli ebrei e dei cristiani che tanto è lo stesso dice anche nel Padre Nostro che è la grande catechesi di Gesù prima devi fare la malcutà, la cheduscia. poi io ti mando il pane, la parnassa. Non è il contrario. Lui ti chiede, hai fatto, hai rispettato la malcutà? Venga il tuo regno, non è un pio desiderio, non è un augurio come quando si dica buongiorno come stai no ti stai rivolgendo ad Hashem per cui quando gli dici venga il tuo regno vuol dire mi impegno a fare quel che posso perché venga il tuo regno in ebraico diremmo per la malcutta. o oh, stessa cosa sia santificato il tuo nome che se santifica da solo il nome No, lo santifichiamo noi il nome. Ok? Questo è molto importante da capire. Per cui, quando noi ci comportiamo in modo non opportuno, quando noi non rispettiamo Hashem, praticamente siamo diventati di nuovo pagani. Nel momento però in cui si torna indietro, si diventa dei balteshuva, dei signori del ritorno, tradotto letteralmente, cioè del pentimento. E si diventa una figura che è ancora più santa di quella dei santi, secondo il Tano. Perché? Perché l'alterrebbe, lo dice chiarissimamente, non scrive per i santi. Gli tzadikim, i santi, non gli interessano. Perché? Perché il santo è santo, che ti frega il santo? Questo, signori, anche in ambito non solo ebraico, ma anche cristiano, rappresenta una grande novità. Perché c'era sempre la tendenza, in tutti i due campi, a voler dire, ah, ti regalo la vita di Santa Elisabetta, ti regalo la vita di boh, eh, San Guidobaldo, perché così tu possa vivere nello stesso modo. Walter Rebbe dice, eh, te saluto. Non, sei, non hai il cablaggio, diremmo noi oggi, per vivere come Santa Elisabetta. Perché sei una persona normale e queste persone normali, lui le eh, chiama con un termine particolare, cioè i beinonim che stanno in mezzo Scombiamo subito il campo però da una cosa i benonim non sono i mediocri cioè se noi pensiamo che i benonim siano quelli che un po fanno bene un po fanno male un po non si schierano no potrebbe non ha in mente una figura di questo basso profilo morale per lui essere benonim vuol dire nascere con impulsi contrastanti che per lui vengono dalla presenza al nostro interno di due aspetti lui li chiama due anime ma sono due aspetti dell'anima che potremmo tradurre con l'anima carnale e invece con l'anima divina con la connessione che noi abbiamo con le tre. perché se io in un dato momento provo un impulso negativo non mi devo disperare non devo pensare di essere sbagliato non devo pensare di essere un essere spregevole anzi sono normalissime queste cose io sono un benoni quindi sono una persona che sta nel mezzo e sono quindi come il l'alterebbe fa proprio anche eh, l'esempio di una fortezza con questi eserciti che la assediano e io sono la fortezza e non devo cedere. Chiaro che come tutte le brave fortezze se sono io stesso ad aprire le porte agli invasori, a organizzare i banchetti e eh, a farli dormire nella stanza principale del castello abbiamo chiuso. È chiaro che Benoni deve cercare di piegare che cosa? Le proprie midot al controllo delle proprie chabad. Sapete cosa è veramente carino? Il fatto che anche gli ebrei abbiano avuto, come praticamente tutte le comunità eh, del mondo, o quantomeno il mondo occidentale, hanno avuto il loro illuminismo che in ebraico si chiama Ashkalah. E la cosa carina è che il concetto: base dell'Ashkalah, è lo stesso di Sekel, che è la mente, l'intelletto e il cervello. Quindi, in realtà si sia eh, eh, la Kabbalah lurianica nella sua evoluzione cassidica sia l'illuminismo dicevano la stessa cosa cioè che l'intelletto debba essere prevalente rispetto alle mitot cioè alle sefirot inferiori ma anche qui attenzione perché l'alterrebbe non propone un programma di repressione delle mitot Come tante volte invece i Mussar o anche i testi di teologia morale cristiani hanno proposto. Vedete quale finezza psicologica tanti anni prima di Freud già l'alterrebbe sapeva che reprimere le proprie middot non porta nulla di buono perché... Significa solamente che ti scoppieranno in faccia un bel giorno perché non ce la fai più, no? Lui parla giustamente di educare le proprie middott. Se a un certo punto io ho un disturbo alimentare, perché io ad esempio quando sono nervoso mangio, è una cosa abbastanza normale, ecco, un qualsiasi dietologo che valga due soldi eh, cosa ti dice? Ti devi educare da un punto di vista alimentare, da un punto di vista delle porzioni, quanto grandi, quando devi mangiare, quando devi mangiare. Ecco, questo è esattamente quello che l'alterrebbe ti chiede di fare nel Tania riguardo alle tue middot, cioè alle tue emozioni. In quest'epoca, se notate, vi stanno invitando a fare esattamente il contrario. Ve l'ho già detto più volte, ma... Finché non mi casca la lingua per terra, ve lo dico ancora. Soprattutto in lingua inglese, dove c'è questo verbo to feel, sentire, che vuol dire provare emozioni, è tutto un feeling in questo in quest'altro. O oh, non c'è mai uno che usi la parola pensare, ragionare, Caspiterella. Cioè, voglio dire. È la prova migliore di quello che sostiene l'alterrebbe nel tania cioè fai parlare solo la tua anima carnale o io non uso il termine anima animale che sarebbe una, una traduzione ancora più aderente perché è brutta in italiano anima animale ma è quella capito il nefesh è l'anima che hanno anche gli animali che hanno i tavoli, le sedie, i computer, tutto ha un effetto. Quindi quello che noi abbiamo in più, che si chiama Neshama, che è l'anima invece divina, non riusciamo a farlo parlare, perché lo facciamo soffocare dalla materia che è la voce dell'anima. Ed è per questo che entrando come dicevano i latini media stress noi abbiamo questa bellissima pagina che è la pagina del titolo su cui vorrei spendere qualche parola perché voglio spendere qualche parola sulla pagina del titolo eh, la pagina del titolo sembra abbastanza controintuitiva nel senso che uno dice beh com'è che questo qui ne fa una cosa così importante perché la pagina del titolo dice semplicemente libro dei detti raccolti parte prima intitolata il libro dei benonim tratto da libri e saggi esaltati e santi le cui anime sono nell'Eden basato sul verso, poiché è eccezionalmente vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore di farlo, per spiegare chiaramente come esso sia eccezionalmente vicino per una via lunga e corta, con l'aiuto di Dio che sia benedetto. Amen. Ecco. Dobbiamo capire che il cervello umano non funziona allo stesso modo per tutti, anzi, nell'evoluzione che l'uomo ha subito, da quando ha cominciato a utilizzare quelli che la terrebbe chiamerà i vestimenti dell'anima come il linguaggio e ancora di più la scrittura, l'uomo ha usato sistemi diversi. Per chiunque abbia avuto la fortuna di poter studiare un linguaggio ideogrammatico, come il cinese o come il geroglifico egizio, si sarà reso conto che il cervello funziona in maniera completamente diversa. Ora, perché dico questo? Perché l'ebraico non è una lingua ideogrammatica, forse. Perché forse? Perché l'ebraico è tutto quanto basato su radici trilittere, le quali evocano dei concetti proprio come fa l'ideogramma, non solo. Noi non dobbiamo dare per scontato, come facciamo sempre, con buona pace di tutti noi, di essere il centro dell'universo. Siamo pensiamo all'audience per cui scriveva l'alterrebbe, non siamo noi. Sono degli ebrei cassidici che conoscevano le scritture a memoria anche dette al contrario. Va bene? Perché da quando avevano quattro anni stavano lì a studiarle tutto il giorno. Quindi non siamo noi che non capiamo più quasi nulla. Loro capivano, non solo capivano. Ma bastava una parola, una radice, un concetto per scatenare nel loro cervello una marea di connessioni, immagini, capite quello che voglio dire? Per questo che per noi è così difficile capire il Tania, perché noi non siamo così. Anzi, siamo molto lontani dall'essere questo. Noi siamo quelli del mutuo, noi siamo quelli della macchina a portare al meccanico, noi siamo quelli della pandemia, noi, noi siamo quelli di tutto, dove Kadosh Baruch dov'è? dove lo mettiamo nel nostro personale, eh, nella nostra personale scala dei valori, tra il trentesimo posto e il novantesimo posto? Ce ne ricordiamo quando? Quando, come dicono gli americani, il fango, non usano la parola fango, gli americani ne usano un'altra, è arrivato al ventilatore e si sparge dappertutto? Ecco, per loro non era così, ed è per questo che noi facciamo un po' fatica, ma questa fatica per noi è come ritrovare un amico perduto, è come ritrovare una giovinezza dell'anima, una verginità quasi dell'essere che questa società ha perso perché questa verginità dell'essere è stata persa nella rivoluzione industriale con i bambini che lavoravano fino a morire, è stata persa eh, col nazifascismo, con l'unione sovietica, in Cambogia dove hanno sterminato quasi tutti. Noi non siamo più così, noi accendiamo la tv, vediamo vulcani che esplodono, gente massacrata, non ma se non ci proviamo, niente. se non ci impegniamo, se non ne abbiamo la volontà, questo passo che viene anche qui da Devarim, dal 3014, che suona Kikarov, Eleka, Adavarmihod, Bificha o Bilvavka, Lazuto, che è famosissimo. Non riusciamo a comprenderlo. Come è vicino? Perché dice che è vicino? Io che ho pregato tante notti, Dio non mi ha risposto. Uno potrebbe dire forse ti ha risposto ma tu non l'hai sentito. E non l'hai sentito perché non adoperavi l'organo giusto per sentire. O forse non l'hai chiamato nella maniera giusta. Ma se uno pensa a quello che diceva Rabbi Akiva che parlava del rapporto con Dio come di uno che come due persone sedute una schiena a schiena all'altra, per cui praticamente se tu non ti giri, non ti accorgi di quanto vicina sia l'altra persona. Ecco, questo è il nostro rapporto con Kadosh Baruch. Noi ci dobbiamo girare e vedere quanto vicino sia Kadosh Baruch C'è una Coma Sheleimah di Israele e una Coma Sheleimah generale. Cosa vuol dire? È sempre il solito discorso. Chi è Israele? Molto dell'ebraismo dà una risposta che non ho alcun problema a definire settaria, cioè Israele siamo noi, perché? Perché tu segui i precetti, ami ah, Kadosh Baruch. Hu. no, no, perché la mia famiglia è sempre stata ebrea. Ecco, io voglio dire, rispetto a questa concezione, perché è giusto che ognuno abbia le concezioni che vuole, mi permetto di non la mia, perché? perché ritengo che sia un po' semplicistico dire che la mia anima fa parte di Israele perché mia nonna era ebrea. Quando Kadosh Baruchu incarnato sembrerebbe essere venuto giù proprio per allargare il patto. Poi ovviamente chi sia di regione ebraica può dire che questo non è avvenuto, però è anche tutti i diritti di dirlo, come ha spiegato Benedetto XVI, perché finché non ci sarà la seconda venuta del Cristo, eh, per il popolo ebraico che non è arrivato, quindi le promesse specifiche non sono state eseguite riguardo al popolo ebraico. Per i cristiani invece no, per i cristiani la prima venuta ha già comportato l'allargamento del patto, quindi siamo noi dentro Israele, noi intendo chi non abbia formalmente fatto il GIUR, cioè la conversione ebraismo, io mi sentirei di dire di sì, ma per essere dentro Israele dobbiamo aderire, a Israele e per aderire a Israele la via ce l'ha indicata proprio Kadosh Baruku incarnato e quindi nel momento in cui noi cerchiamo di far prevalere questa parte intellettuale come ci insegna il Tania stiamo in realtà conformandoci anche a quello che ci ha chiesto Kadosh Baruku incarnato perché Voglio dire, nel momento in cui ti si chieda di comportarti in maniera ehm, benevola, di cercare di, eh, eh, eh, di eliminare i tuoi difetti, di migliorare te stesso, beh, è quello che ci ha chiesto di fare Gesù. Quindi a a mio sommesso avviso, è sicuramente qualcosa nella quale possiamo rientrare tutti noi. Vorrei farvi notare un'altra cosa. Noi non abbiamo mai detto, e io non lo dirò mai, che per ottenere l'advaikut uno debba convertirsi a questo, riuscire a domare i propri istinti, a educarli e a elevarli. Questo concetto di elevazione è tipico dell'ebraismo, ma è stato sviluppato in maniera completa più che altro solo nel mondo cassidico. Perché? Perché il concetto dell'elevazione della materia è quello che ad esempio guida tutta la parte della kasherut, nel senso che si prende un cibo concesso dalla Torah e mangiandolo lo si santifica, lo si. Eleva perché diventa quel pane quotidiano di cui parla anche il padre nostro. E quindi la sua essenza, l'essenza diciamo così spirituale della materia pane quotidiano, ritorna in alto verso Kadosh Baruch Hu, nella catena dei monti. Bene, in realtà per quanto attiene la via tratteggiata dal Tania, tutto è elevabile, tranne quelle pochissime cose che per definizione sono al di là delle capacità dell'essere umano normale di poter migliorare. Quindi già ci insegna, da Hassidut, che certe imprese non debbano essere neppure tentate, perché sono al di là dell'essere umano. Ad esempio, per quanto attiene al male, e quando uno dice, ah ma io questa situazione brutta, cattiva, sono in grado di risolverla, non è sempre così. Si rischia più che altro di farsi coinvolgere. Io l'ho visto anche, sarà successo anche a voi, come esperienza nella vita quotidiana, no? quando si affrontino delle situazioni al, al di sopra delle nostre capacità soprattutto capacità spirituali. Ah, quel mio amico si è messo in un brutto giro, lo tiro fuori. Ah, io ho visto più che altro gente che si è fatta tirare dentro anche lei, più che tirare fuori. Cioè, tenere conto dei propri limiti, anche spirituali, è sempre una virtù l'umiltà dell'alterrebbe che si definisce un compilatore come avrete notato cioè questa figura cioè definire l'alterrebbe un genio degli studi teologici è fargli un, un torto eh, quando arrivò giovanissimo alla corte del secondo padre della cassidut cioè del Maghid di del, di mezzari e eh, lui era giovanissimo e per far vedere che eh, era molto ferrato, gli diedero da fare un'opera di halakha, cioè sulla legge, eh, complicatissima, che viene chiamata lo Shulchan Aruch HaRav, eh, nella quale lui dimostrò di essere un genio della Torah, in, con grandi innovazioni, eccetera, eccetera, ed era un ragazzo. Un ragazzo che tra l'altro di Kabbalah non sapeva niente perché lui andò proprio dal Maghid di Mezzerich a imparare la Kabbalah perché tant'è vero che eh, si dice che il figlio del Maghid gli insegnasse Kabbalah che divenne un suo amico eh, per tutta la vita mentre lui insegnava la Lakha eh, appunto da, da questa da quest altezza. Ma questa è una cosa che se vi ricordate vi ho detto anche nel primo corso, nel senso che eh, eh, di tutto il gruppo di Zfat, quello che riceve la, la visita dell'angelo, che gli dice andate a Zfat, non è il kabbalista, è Yosef Caro, quello che ha scritto lo Shulkana Ruch, cioè il grande ci sono delle norme che a noi sembrano sciocche all'interno della Torah o sorpassate o che non ci dicono niente, ma non lo sappiamo noi che cosa vogliono dire. Questo studio del Tania, io spero, ci aiuti anche a uscire da un altro delle nostre illusioni, cioè che noi si debba capire tutto, che tutto sia comprensibile, che l'universo abbia un dovere istituzionale di aprirsi nei nostri confronti e di eh, raccontarci tutti i suoi misteri e se no cosa facciamo sbattiamo i piedini come i bambini arrabbiati cioè l'uomo moderno in questa sua illusione della torre di babele che si vuole fare un nome ormai ormai lo si dice un po dappertutto che l'uomo è diventato trascendente che l'uomo diventerà come un dio, andrà fra le stelle, camperà eh, fino a 5.000 anni, va benissimo. Io, se mi permettete, dall'osservatorio che abbiamo in quest'ultimo anno, non condivido questi trionfalismi, spero che qualcuno di voi li condivida, perché almeno c'è qualcuno che li condivide, io non li condivido. Vedo anzi un'umanità che si è fatta mettere in ginocchio da un esserino microscopico e, e quindi non, non ho questa sensazione di onnipotenza però qualcuno ce l'ha o almeno a livello intellettuale che a 16 non scrivono come leggerete nel, negli appunti che mi ho mandato eh, c'è anche un episodio ridicolo che a, a me come in cui mi resi ridicolo perché mi presentai alla prima lezione di cabalata, al mio maestro con carte e penna. E lui mi disse: Guarda, che non, non si fa. E mi raccontò il famoso episodio di quando il Bashentov se la prese con i suoi allievi perché sognò il diavolo che andava in giro con un. Un libro e lui gli disse: Chi ha scritto quel libro? Lui, il diavolo, gli disse: Ah, queste sono le cose che dici tu, e, e mi sono di grande utilità. Allora lui, il giorno dopo, andò in classe urlando: Chi è che prende appunti?. Uno dei suoi allievi confessò che stava prendendo appunti. Lui, ed è questo il punto della storia, lesse gli appunti e disse testualmente non c'è nulla in questi appunti di quello che io ho detto perché perché l'unico modo per esprimere certe cose è con la voce vis à vis la parola scritta non è in grado di fare lo stesso servizio ed è per questo che l'alterrebbe si pone e lo vedremo, questo problema, ho fatto bene a scrivere, ho fatto male a scrivere, per chi scrivo, chi legge, come leggerà, tutti i problemi legittimi che anche noi ci dobbiamo porre quando affrontiamo un testo o un'idea nuova. Quindi, un libro quando la Cassidute non praticamente non ne voleva lasciare di libri scritti. Un libro che è e non è un Mussar, cioè un'opera di filosofia morale. Lo è perché ti insegna in modo migliore di condurre te stesso e di reintegrare la tua persona. Non lo è perché non ha nulla di quell'aridità della filosofia morale che ti detta delle regoline di vita e poi un pochino eh, ti dà la dieta, ti dice vai a fare la passeggiata e così incontrerai il Signore. No il Tania entra veramente nelle viscere del discorso, il Tania poi ha l'ambizione di rivolgersi a tutti, ma proprio a tutti, quando normalmente un'opera di filosofia morale difficilmente si può applicare a qualsiasi tipo di audience, ci sarà chi andrà a toccare le corde di Tizio o di Caio, chi ci si troverà, chi ci si troverà meno, l'ambizione del Tania è di riuscire a fare un discorso che sia veramente universale. Vorrei farvi notare infine che nel titolo del Tania ritorna quella bella storia talmudica su Rabbi Yoshua ben Anania, cioè la via lunga e corta, anche qui non riuscirò mai a a dirlo abbastanza l'episodio della corta via più lunga e della lunga via più corta questo piccola perla di, di saggezza del talmud che in ebraico suona come derecha rucha utsara ci deve sempre essere di guida. Quando è gratis, quasi sicuramente è una fregatura, ormai lo sappiamo, non siamo più bambini. Quando una cosa si presenta come bella, splendente, gratuita, quasi mai le aspettative sono quando invece una cosa ce la guadagniamo, ce la guadagniamo con onesta fatica del nostro lavoro fisico, intellettuale, spirituale, ecco, quei frutti sono degnamente rappresentati e guadagnati. Quindi, ancora una volta, nel titolo troviamo la lunga via più corta, perché è vero che è lunga. Però se vogliamo arrivare a un vero attaccamento, a una vera deikut nei confronti di Kadosh Baruku, Dobbiamo percorrere quella via, non altre. Ce la possiamo fare? Sì, l'alterrebbe nel titolo, ce lo promette, perché è eccezionalmente vicino a te. Certo, abbiamo un mondo commerciale che... non commerciale, dei commercianti, commerciale nel senso che valuta solo la moneta, la finanza, la materia, l'apparenza, l'immagine, che in tutti i modi cerca di spostare la nostra attenzione, il nostro discorso da altre parti. Ma in realtà è eccezionalmente facile cominciare piano piano a dire spengo la tv una volta in più, dopo un mese magari la tv la butto proprio, non la spengo proprio, la butto. Uh, leggo qualcosa di edificante, leggo qualcosa che mi fa bene, non mi faccio più spaventare dall'attualità, perché in fondo dico: Beh vabbè, quello che deve essere. Cioè, attenzione, abbiamo già chiarito i limiti. Uno non è che può andare sui binari della metropolitana dicendo Dio mi salve, capite? Non è questo. Anzi, questo è un peccato gravissimo ci si deve comportare sempre con prudenza e al meglio di noi stessi, se no è un chillula scema, se no noi stiamo sfidando Dio, stiamo dicendo, ah, salvami, salvami, eh, questo non è consentito. Però, nella misura in cui io ho fatto di tutto per comportarmi con scienza e coscienza e prudenza, beh, potrò anche confidare nel mio creatore o no qualche volta? riuscirò a fare quel discorso della malcutà, della Chedusha, dicendo poi signore, se mi vuoi mandare qualcosa, io ho riconosciuto il regno, ho santificato il nome, e quindi come tua creatura, come il fiore giallo chiede la pioggia, come tutti gli animali chiedono di poter trovare un po' da mangiare, un po' da bere tutti i giorni, Anch'io con la stessa umiltà ti chiedo di provvedere a me, tua creatura. Siamo capaci ancora di fare questo? Oppure continueremo a pensare sbagliando? Perché vi ho voluto leggere il primo verso del Salmo 127? E chiudiamo in modo circolare tornando all'inizio. Fatica in vano il costruttore. Se l'Eterno non costruisce la casa? Sta sveglio in vano la guardia? Se l'Eterno non custodisce la città? Senza la grazia particolare, come direbbe, alterrebbe, noi non siamo nulla. Per cui impariamo a fare la malcutà, la kedusha e a meritare la grazia particolare.